Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Abbiamo visto come fare la faccina del nostro angioletto, come fare il corpo e attaccare le gambette. Oggi vediamo come l'ultima parte, ovvero come attaccare le braccine fare il vestito, le ali e la targhetta che avrà in mano, per cui senza perdere tempo partiamo, per il vestito vi occorrerà un pezzo di stoffa eh, 20x60 in tinta col fiocchetto che gli avete messo in testa, eh, partiamo dal vestito perché le braccia andranno attaccate successivamente, quindi andate a tagliare bene il, il rettangolo di stoffa e andate a stirarla, con il faro da stiro andiamo a stirare bene la stoffa e a creare due pieghe in modo da formare da una parte l'orlo dove andremo a cucire e da una parte quello dove andremo a fare la filza. Io non faccio l'orlo su tutte e due le parti, le basi lunghe del rettangolo, ma solo dalla parte della base del vestito, a cui poi dopo andrò a applicare un pezzettino di pizzo. Quindi questa parte non la cucirò perché così non si vedrà la cucitura quando andiamo a mettere il vestito alla nostra bambolina, ma cucirò solo la base del vestito. Con il ferro da stiro andiamo a stirare bene la stoffa e a creare due pieghe sulla parte lunga appunto della nostra stoffa. Io ho scelto di applicare un pezzo di pizzo di sangallo lungo la parte lunga e costituirà la base del nostro vestito, per cui andate a posizionare sul rovescio della vostra stoffa e a puntarlo con degli spilli oppure a imbastirlo una piccola nota tecnica gli spilli andrebbero perpendicolari alla cucitura che fate ma siccome io sono speciale li metto così <ride> quindi una volta che avete eh, fissato il vostro pizzo ehm, e l'avete fissato bene andate a, a sotto macchina a cucire ed eccoci qua abbiamo fissato il pizzo il risultato che dovrete ottenere è questo qui adesso andiamo sotto macchina e andiamo a cucire eh, il pizzo e a fare l'orlo del vestito in un'unica soluzione Il risultato che dovete ottenere è praticamente questo. Abbiamo la nostra base e il nostro pizzo attaccato sotto. Adesso ripieghiamo a metà il nostro rettangolino di stoffa e andiamo a cucire ehm, la parte del lato corto della, del nostro vestito. Abbiamo allora eh, unito i due lembi del nostro tessuto e creato un anello, quindi risvoltiamo la stoffa e eh, andiamo a fare una filza per fare la ricciatura del collo per farvi capire praticamente la nostra bambolina andrà poi inserita all'interno del vestito quindi è necessario che le braccia non le, non le fissiamo subito perché questo vestito non ha le maniche è proprio un vestito molto basico quindi andrà eh, infilato con la ricciatura eh, qui sul collo e poi verranno successivamente applicate le maniche quindi abbiamo arricciato con una filza e eh, prima di, di andarla a stringere e chiudere infiliamo delicatamente la nostra bambolina all'interno del vestito, quindi andiamo a rigirare la nostra bambolina sul retro, ad arricciare il vestito e eh, andiamo a fissarlo alla base del collo. Con dei piccoli punti che non si vedono andate a sistemare la ricciatura del vestito e a fissarlo al collo della nostra bambolina in modo da ottenere un bel effetto. Quindi aprite un pochino la ricciatura e andate, andate a sistemarla. Se volete potete anche risvoltarla all'interno in modo da creare una, un pochino più di movimento e una sorta di cosa un po' paffutella. Vedete voi come vi piace di più. Ora a posizionare con degli spigli le braccine, io ne ho già posizionato uno vi faccio vedere come posizionare l'altro praticamente li andiamo a puntare sulla schiena sul vestitino praticamente non vi preoccupate perché tanto andranno nascosti poi dalle ali quindi mettiamo uno spillino a fermare il nostro braccio l'unica cortezza che dovete avere ovviamente è che se mettete un pollice da una parte in su dovrete metterlo in su anche dall'altra parte cioè fate in modo che le braccia siano abbastanza si, mh, speculari una all'altra in questa maniera uh, Andiamo a fissare le braccine con eh, dei punti di cucitura oppure con la colla caldo se preferite e eh, appunto abbiate l'accortezza di metterle più o meno alla stessa altezza, poi eventualmente andremo ad aggiungere un pezzettino di colla, un puntino di colla se eh, penzolano troppo, ma vedrete che non penzoleranno se le cucite bene. Quindi risvoltiamo la nostra bambolina e andiamo a cucire le due braccia alla schiena. E voilà, il nostro angioletto ha ora le braccine fissate, eh, andremo a mettere magari eventualmente un goccino di colla eh, successivamente per fissarle ancora meglio, ma adesso va, tenetele così come sono. Adesso andiamo a fare le alette eh, e la targhettina che dovrà tenere in mano per andarlo a completare come ogni angioletto che si rispetta ah, dobbiamo fargli le ali se no, <ride> quindi io ho scelto questa stoffa bianca e vado a riportare il cartamodello eh, sulla stoffa doppiata come vedete è a metà e metà ala mm, dovremmo ovviamente ribaltare poi il cartamodello per fare l'altra metà quindi andiamo a riportare con la nostra solita friction adesso io ho già messo la stoffa in doppio, quindi dritto contro dritto, dovremmo andare a mettere eh, l'imbottitura io utilizzo un'imbottitura piatta come questa, molto morbida, perché voglio proprio avere l'effetto delle alucce morbide quindi se non avete questa non vi preoccupate, li vedete a metà pure un, un filtro per le cappe se non avete il filtro delle cappe prendete un pezzo di feltro senza problemi di quello spesso eh, un pezzo di pile, va bene qualsiasi cosa come procediamo? Dobbiamo fare un sandwich, quindi metteremo prima l'imbottitura, dopodiché posizioneremo la stoffa doppiata, quindi l'imbottitura, la stoffa bianca e poi la stoffa con il nostro cartamodello. Andiamo a fissare con gli spilli e andiamo a cucire sotto macchina con un filo in tinta. Ecco fatto, abbiamo cucito le nostre ali, adesso dovremo come sempre andare a ritagliare l'eccesso di stoffa e eh, risvoltarle. Quindi andiamo a togliere gli spilli. E con la solita forbice a zigzag andiamo a mezzo centimetro dal bordo a ritagliare l'eccesso di stoffa. State sempre attenti a non tagliare la cucitura perché altrimenti vi si disfa tutto il lavoro. Quindi andiamo a tagliare a filo, cioè a filo a mezzo centimetro dal bordo, e poi con una forbice alla malicia andiamo a fare i nostri soliti taglietti. Ed ecco qui le nostre alette, adesso con una forbice a lama liscia andiamo a fare i soliti taglietti che facciamo sulle linee curve, questo per riuscire a risvoltare meglio che possiamo, fateli negli stessi punti in cui li sto facendo io, ovvero qualcuno sulle linee arrotondate, ma soprattutto nei punti eh, più spigolosi e più stretti, ovviamente fate sempre attenzione a non andare a tagliare la parte cucita perché altrimenti vi si disfa e l'ala vi si apre. Non, come vedete, non ne faccio tantissimi proprio giusto nei punti strategici. Qualcuno qua è là per svoltare al meglio. Adesso arrivo alla parte difficile. Come avete notato, io ho cucito tutto il perimetro, quindi devo andare a fare un taglio per poter risvoltare l'ala. e Uso lo scucirino, questo strumentino qua. Potete usare anche la forbice se non l'avete. La cosa importante è che state bene attente a non scucire la stoffa sotto, quindi andate solo a tagliare il primo strato di stoffa, quello per intenderci dove abbiamo riportato il nostro cartamodello, quindi con molta attenzione separate le due stoffe, puntatevi poi appunto eh, nella stoffa che dovete andare a tagliare e eh, pianino pianino andate proprio a fare una piccola apertura. Come vedete io procedo piano piano, questo perché voglio accertarmi di prendere solo uno strato di stoffa e non tutto, altrimenti dovremmo rifare tutto da capo e buttare via quello che abbiamo fatto. Quindi fate un'apertura seguendo la linea tratteggiata. Eh, state sempre attenti a non arrivare a ridosso della cucitura perché altrimenti vi si disfa tutto. Fatto questo andiamo a risvoltare la nostra luccia. Come sempre con l'aiuto di una bacchetta e facendo molta attenzione a non bucare la stoffa andate a tirare bene tutte le cuciture affinché esca completamente eh, e si risvolti completamente la stoffa. Mi raccomando fate attenzione in questo passaggio perché il rischio di bucare la stoffa è elevato. Fatta questa procedura andiamo a stirare molto bene le ali perché dovremmo avere la stoffa bella tesa prima di andare a impunturarla a macchina. Ed ecco qui le nostre ali, andremo poi a posizionarle sul retro della nostra bambolina in questa maniera, in questo modo si nasconderanno sia l'attaccatura delle braccia che eh, il taglio che abbiamo praticato per risvoltare le ali della nostra farfalla adesso dobbiamo andare a impunturare la nostra, le nostre ali io utilizzo questo filo da ricamo in poliestere adatto alla macchina da cucire voi se volete potete tranquillamente utilizzare un filo da ricamo e farlo manualmente vedete voi, se ho utilizzato quello della macchina da cucire io li tengo sotto la spoletta con il filo chiaro e soprattutto quello in colorato questo perché tanto sarà appesa e il retro delle ali non si vedranno andiamo sotto macchina e andremo a cucire da questa parte, dalla parte dell'apertura, perché non vado a farlo da questo lato, perché questo qua è il lato che non si vedrà, perché essendo appesa sarà il lato che andrà appoggiato contro la parete per cui girate le vostre ali e andate a impunturare nel lato interno, in modo che sarà la parte visibile io ho allargato il punto ho utilizzato ehm, all'incirca 4-4,5 come lunghezza di punto, in modo da avere appunto una linea un pochino più larga questo è il risultato che dovete ottenere, come vedete l'impuntura è bella visibile, questo lato sarà nascosto, adesso qui non si vedrà appunto perché ho utilizzato il filo bianco, andiamo a tagliare i piccoli fili in eccesso e mettiamo da parte le nostre alette perché andremo a fare poi eh, la nostra targa. Qui se volete potete fare a mano libera dei ricamini per, per trappuntare le vostre ali, io le lascerò semplici realizzare la targa con la scritta welcome io utilizzo questa stoffa di Tilda Verde Salvia che a me piace tantissimo, è molto delicata. Eh, andate a riportare il vostro cartamodello sulla stoffa. Vi do un piccolo consiglio perché io ho riportato prima eh, il perimetro della targhetta. Vi consiglio di fare prima la scritta, di ricalcarla, eh, sarà un pochino più semplice. Comunque sia, riportate il vostro cartamodello, dopodiché ricalcate la scritta. O viceversa e eh, dopodiché procederò a ricamarla a mano un piccolo consiglio quando andate a posizionare sotto il cartamodello per ricalcare la scritta tenetela un pochino in alto perché altrimenti vi capiterà come me che viene troppo a ridosso del bordo siccome io anche qua dopo andrò a impunturare è meglio tenerla più nel mezzo possibile quindi centrate la vostra scritta come vi dicevo in questo caso io vado a ricamare la scritta a mano questo perché voglio utilizzare un filo bello spesso che sia visibile eh, e insomma che renda la scritta leggibile però voi potete o pitturare la stoffa o utilizzare un rapido o l'acrilico per eh, pitturare ehm, scritta, oppure potete anche eh, con la tecnica del free motion andarla a ricamare a macchina o ancora se avete una macchina ricamatrice potete proprio ricamarla a macchina, però sapete che a me piace fare le cose a mano, per cui io la vado a ricamare con un filo molto grosso, quello da uncinetto per intenderci, eh, vado a ricamare la scritta a mano. Ed ecco qua, abbiamo realizzato la scritta, adesso ribaltiamo il tutto e andiamo a riportare il cartamodello, perché ovviamente io ho dato una stiratina, come sempre voi sapete che sulla stoffa grinzosa non si lavora, andiamo a riportare il cartamodello, mi raccomando tentate di mettere più al centro possibile la scrittina. Siccome devo dare un minimo di rigidità alla nostra targhetta, perché altrimenti si piega nelle mani dell'angelo, vado a stirare un'interfodera sulla stoffa. Vado a riportare il cartamodello sulla parte dell'interfodera, dell questa è un'interfodera che ha la colla solo da un lato e generalmente viene utilizzata eh, per irrigidire le stoffe delle borse o le, i colletti delle camicie. Ha la colla come su da, un, da un lato solo, come vi dicevo, e vado a riportare il disegno del cartamodello dall'altro lato, cioè quello non colloso. Dopodiché vado a ritagliarlo e vado a stirarlo sulla stoffa o del retro, della nostra targhetta oppure direttamente lo centro sulla, sulla parte ricamata che abbiamo già fatto anzi vi consiglio di fare questo perché sicuramente è un po' più semplice questa interfodera la potete comprare sui siti come casacenina, tessuti.com, amazon la trovate senza problemi adesso dobbiamo creare un sandwich come prima, per cui recuperiamo la stoffa, la mettiamo dritto contro dritto e andremo a poggiare il tutto sulla nostra imbottitura dopodiché andiamo a cucire, ma questa volta lasciamo un piccolo, una piccola apertura alla base della nostra eh, targhetta io la lascio proprio sotto in modo che non si veda quindi fate il vostro sandwich in questa maniera, imbottitura, stoffa, stoffa mettete le clip e andate sotto macchina come vi dicevo terremo un'apertura in questo punto qua giusto un paio di dita un paio di centimetri in modo poi da risvoltare la nostra targhettina ed ecco qua abbiamo eh, cucito la nostra, la nostra targhettina io ovviamente come al solito non ho centrato la, la scritta ma voi centratela e, eh, andiamo a fare i soliti taglietti e smussare gli angoli attenzione a non tagliare la cucitura ve lo ripeterò fino alla nausea perché altrimenti dovete buttare via tutto e rifare con il nostro solito gira rigira andiamo a risvoltare il lavoro anche qui come sempre andate a tirare tutte le cuciture e eh, state attenti a non bucare la stoffa ed ecco qua la nostra targhetta stirata a questo punto andiamo a impunturare esattamente come abbiamo fatto per le ali io ho utilizzato, come vedete, lo stesso filo rosa, quindi, anche qua decidete voi se farlo a macchina o se farlo a mano, eh, e con questa tecnica sono con l'impuntura sono andata anche a chiudere l'apertura che avevamo lasciato ehm, per non stare a fare il sottopunto. Però, se voi volete, potete fare tranquillamente il sottopunto e poi andare a trapuntare senza problemi. Si vedrà sicuramente meno. Come vedete, io ho utilizzato lo stesso filo nello stesso tono eh, per richiamare le ali adesso io ho andrò ad applicare due piccoli bottoncini decorativi anche qui potete sceglierli se cucirli oppure incollarli con la colla caldo i bottoncini andranno messi ai lati della scritta proprio come decorazione se non vi piacciono i bottoncini che io ho scelto in rosa per richiamare il filo dell'impuntura potete utilizzare qualsiasi altra cosa dei fiorellini in feltro, delle applicazioni, quello che volete io sono andata a cucirli, quindi ho proprio cucito il bottone sulla stoffa Andiamo adesso ad assemblare il nostro angioletto. Innanzitutto prendiamo un pezzo di cordino, io uso questo pezzo di canapa in tinta naturale, color bianco insomma, faccio un nodino all'estremità e andrò poi a mettere un puntino di colla sul nodino e eh, andrò ad attaccarlo sul retro del nostro angioletto in questa maniera quindi andrò a fare un puntino di colla sul nodo e lo vado ad applicare prima però di eh, fare questo lavoro ehm, andiamo a fissare il vestito con due punti di cucitura bastano come vedete proprio due punti per tenere fermo il vestito altrimenti quando andate a incollare le alette rischiate che rimanga tutto molto morbido e sbolazzante invece in questa maniera il vestito si fissa al corpo della bambola e le ali non si muoveranno coliamo dunque il nostro angioletto e prendiamo il piccolo cappio che abbiamo fatto prima, quello con la corda, qui potete usare qualsiasi tipo di cordino volete, io ho utilizzato questo, ho fatto appunto un nodino alla base e lo vado a posizionare in questo punto per poterla poi appendere, quindi goccettino di colla sul nodino, non sulla bambolina ma solo sul nodino, andiamo poi a incollarlo alla base in questa maniera. Aiutatevi con le forbici, perché ovviamente la colla caldo, essendo molto calda, rischia di bruciarvi le dita, quindi non fate come me la temeraria. Una volta incollato il cappiettino, aspettiamo un attimo che appunto la colla si rassodi, andiamo a posizionare le eh, ali e metteremo la colla in questo punto qua. Iniziamo a metterla solo in quel punto lì, dopodiché vedremo quando avremo incollato anche la targhetta se sarà necessario fissare le ali anche alle braccia oppure no. Però iniziamo con poco per volta, quindi il mio consiglio è mettete sul punto dell'apertura delle ali la colla e andate a posizionarle sulla schiena dell'angioletto. Come potete vedere... La parte del nodino e dell'attaccatura delle braccia viene nascosta dalle alette della nostra bambolina e non si vedrà niente. Anche qua aspettiamo un attimo che la colla faccia presa, dopodiché rigiriamo il nostro angioletto e lo mettiamo eh, a pancia in su, lo mettiamo seduto per eh, lavorare meglio. Adesso qua io litivo un po' con la telecamera <ride> perché volevo farvi vedere meglio che si poteva, insomma. A questo punto portiamo in avanti le braccia perché dobbiamo andare ad attaccare la nostra targhettina, quindi mettiamola in questa posizione e andremo a, a mettere un goccettino di colla sulle manine, prima una manina e poi l'altra, per cui prendiamo la nostra colla a caldo e andiamo a sporcare il centro della manina della nostra bambolina, io ne metto proprio un goccino qui come potete vedere, essendo una targhetta di stoffa e quindi non pesante basta veramente pochissimo schiacciamo un attimo e aspettiamo che la colla faccia presa una volta che la colla si è asciugata andiamo a posizionare dall'altro lato quindi stesso discorso in centro nella manina un goccino di colla ma proprio poca a poco e andiamo ad attaccare la targhettina sull'altro lato ed ecco fatto il nostro angioletto è praticamente terminato adesso aspettiamo che la colla asciughi e poi possiamo andarlo ad appendere fuori dalla porta Spero che questo progetto vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a realizzarlo con me e a presto per tanti altri progetti. Un bacio, ciao!